It's oh. you questo nuovo vlog, io sono barbuto, ma non ho la barba oggi. È un giorno speciale, come tutti i giorni che registriamo video. Perché oggi è il compleanno di Ussolo, quindi voglio spam tutti nei commenti che commentano. Hashtag tanti auguri, Ussolo. Mi sono messo d'accordo con Lisa. Lisa è una ragazza che conosciamo da parecchio, quindi Ussolo non sospetterà di nulla. Quindi io adesso la vado a prendere. Per realizzare questo scherzo, Ussolo, oggi ho chiesto aiuto a Lisa. Eccomi, io praticamente ho detto che gli ho preparato una sorpresa per il suo compleanno. Però non troverà lei e sì. me con un ferrarone quando la prezzerai? Eh? eh, adesso non di E' lisa. Tanti auguri a te, tanti ma io mi assiettavo Era fai? tutto un complotto! No! Era un complotto! Giuro, frate, me io pensavo di giocare l'edito subito, ma che cazzo hai fatto? Questo è il mio regalo di buon compleanno, Sacco volte! Nooo! No, ma no, non è se io so volte. che te fai gli scherzi di merda, cosa ci hai messo? è! No, me? bro! No, bro, ma che, ma che cazzo dici, fra? Cos'è, cos'è? ti voglio bene, cos'è? Cos come cos'è? cos'è? Eh? è una chiave di che macchina? ferrari fra cazzo dici <ride> bro, tanti allora, la sorpresa vera e promette, aspetta per me no, bro, ma, ma certo, ma... allora, ho trovato uno struso. Ci pensi al fratellone, vieni No, per giuro È una macchina vera, ed è una fratale Ed è tutta tua, adesso scopri Bro <ride> Ti voglio bene, fratello Però mi porti a fare un giro Non è vero, fratello Dai, bro, dai, mi stai prendendo per il culo eh, Bro, allora, le chiavi ce le hai? Andiamo ad aprirle È tua, fratello No, bro <ride> Bro e' tu, tua, bro! E' tua. tua, bro! E' tua! E' tua, bro! Che cazzo dici, bro! E' tua, bro! Quanti auguri, bravo, compleanno! Roba, uh! Cazzo dici! Bro è tuo? Cazzo si accende bro Com'è fratello? Com'è? Eh? Com'è fratello? Dai bro non, come non piange Dai, fratello no, no bro per favore non no, piange no. Fallo per me oh, oh, oh, oh, cazzo oh, Bro, bro, bro Bro, bro, porca, bro. è tu bro è tu non ci credo bro è la macchina dei tuoi sogni o no? sta piangendo raga sta piangendo no non piangere per favore non piangere bro è eh? o non è la macchina dei tuoi sogni cazzo? è o non lo è? bello eh poi però mi dai l'Italia che devo andare a quello che devi fare. Amico. Sì, sì, sì, ce l'ha. ce l'ha lui. Splash, catch, eh, devo andare, dov'è? bene. <ride> oh <ride> oh sì, merda! Oh, no, non me sei messo mi sei messa a piangere, ma che mi sono sentendo troppo in gurpo. Non so Eccola tua Ferrari! Questo sia la scherza più bella che io abbia mai fatto Proprio un pezzo di merda Sapeva che era il regalo che io sempre desiderato giuro ci sono rimasto Avete presente quando siete super contenti? Poi succede quella cosa che ti demoralizza, pezzo di merda. Non farò pagare questo. Eccolo No. Lui ovviamente è il proprietario della Ferrari, quella vera. Grazie bro. Nando è no, stato uno scherzo assurdo. è rimasto un po' male eh. Non ti affronto <ride> <Lo basso. ride>